Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e in questo video vi volevo dire molte cose eh, la prima è che eh, questo video uscirà di giovedì perché venerdì devo fare delle cose e non potrò registrare cioè potrei, però si sentirebbero troppi rumori ehm poi invece un'altra un cosa che volevo dirvi eh, scusate se si sentono dei rumori perché eh, scusate se si sentono dei rumori fuori perché stanno facendo dei lavori e, allora in questo video volevo dirvi che vorrei provare a fare soprattutto delle farm altre farm perché diciamo che tanto quella di mucche non va bene che poi se per questo non la sto neanche portando avanti e quindi prendiamo del grano e andiamo subito a dargli da mangiare il grano che mi stai dicendo questo che pizza oh che il grano ce l'ho meno male ma no, che mi faceva strano Aspetta, mi dimentico sempre come si fa. No, mi dispiace. Mi dimentico sempre come si fa. Povera mucca, l'avrò già piccata 5.000 volte. No, perché sulle altre versioni mh, non si fa così. Ecco, poi comunque volevo chiedervi anche altre cose. Volevo dirvi che eh, successivamente avrei voluto anche fare altri video tipo perché ho questa armatura di cacca Aspetta, così. volevo fare altri video tipo dove l'avrò messo la rapida ah cioè è vero mi ricordo non avevo messo delle cose nella cassa vabbè oh, posso portarvi molti altri giochi e posso portarvi allora ho trovato l'armatura e vabbè l'avevo messa in una cassa quindi allora in questo video volevo anche dirvi che ho, ho tolto il portale da qui perché magari volevo lasciare lo spazio per altre farm o altre costruzioni e l'ho messa in miniera poi ehm... Volevo fare o una farm di cibo tipo grano, queste cose qui, o una farm di pecore, perché comunque la lana è importante. Ah, ecco, poi dopo pr prima vi stavo dicendo che stavo pensando di portare altri giochi e magari vi chiedo a voi cosa volete. Perché tipo potrei portare anche Five Night Freddy. Spero di averlo con Five Nights at Freddy's Boh Spero di averlo detto giusto ehm, Che potrei portarlo Infatti ci sto già un po' provando in questi giorni A vedere se riesco a giocarci Io intanto non sono molto bravo a fare questi giochi quindi... ehm, Oppure altri giochi che volete voi Io porto qualunque cosa Invece volevo portare anche dei giochi sul computer tipo sempre Minecraft sul computer perché però sto ancora cercando dei, dei applicazioni per registrare per editare sul computer perché non le ho ancora trovate e quindi non lo so se voi ne conoscete qualcuna ditemelo io sono felice e speriamo. E intanto ho visto una cosa che non mi piace lì, quindi togliamo quel blocco di terra da lì, E mettiamo questo se ce l'ho fatto, ecco poi anche da qui, invece mettiamo questo, ecco poi anche dall'altra parte, Perché mi sa che c'è anche lì. avevo tutti gli oggetti al pelo ecco così è più bello e poi presto porterò sul canale anche video insieme a dei miei amici tipo Red Harper che vi consiglio di andare a iscriversi al suo canale che è un mio amico anche The live creepy che spero si chiama, e che il suo nome si pronunci così perché è andato anche a scegliersi un nome un po' difficile eh, adesso devo andare a dormire Perché qui viene sempre notte ogni 5 secondi Poi volevo anche provare a fare un magazzino sotto Un po' più grande Quindi facciamo delle casse Facciamo degli item frame E mettiamo la roba sotto Allora usiamo questo legno perché è brutto Cioè a me non mi piace E credo che non piaccia a nessuno questo legno Quindi facciamo così e ci facciamo tante casse ne andiamo a mettere sotto che mi sembra che sotto in cantina abbia già altre ok altra oh. Eh, poi, queste casse non si piazzano, allora, controlliamo, qui c'è so delle casse, intanto qua sotto c'è rumore, ah qui no, qui ok c'è so delle casse, e la mettiamo qui, questa cassa qui, boh, sta qui a far compagnia qui. Ehm... Io continuo sempre ad andare avanti in questi giorni, non, non sto mai fermo, diciamo. Allora, facciamo degli item frame, avevo visto che c'era ecco, del legno che non mi piace qui. Facciamo legno poi tanti bastoni. E ci serve il cuoio che non abbiamo, giusto? dobbiamo andare a controllare sopra cuoio ne abbiamo sei mm. possiamo farne soltanto cinque pensavo di, di più va bene tanto non ne cadete tante sopra ci sono cose che muoiono eh, allora ragazzi mi era arrivato un messaggio ho dovuto tagliare eh, vabbè. stavo dicendo allora dobbiamo fare altri mh, altre cose tipo dei cartelli quindi ci servirà il legno che ci tanto ce l'abbiamo quindi bastoni Serve. Ma magari non usiamo questi Va che Io preferisco Usare le altre legne Quelle un po' più brutte Tipo questa Tanto i cartelli si fanno Con qualunque tipo di legno Poi facciamo Così vanno bene E i cartelli Si fanno Ah è vero, i cartelli cartellini danno tanti, non dovevo devo fare tutto questo materiale. Intanto posiamo questo e questo. E tra poco dovrò posare anche il cartello. Quindi magari mettiamo qui il ciotolo. Che in casa tanto ci serve. Poi magari qui. Mh, cosa possiamo mettere qua? Magari le piante, poi qui la legna, qui materiali da costruzione vari, e poi qui le varie il resto Quindi mettiamo Mettiamo negli time frame Già qualcosa tipo Per legna no, non c'è caso mettiamo, mettiamo questo E poi lo giriamo Così è più bello Poi ciotolo Mettiamo il ciotolo Ma già è vero Poi eh, Lasciamolo già dentro per materiali da costruzione mettiamo il calcestruzzo, lì c'è cioè la terracotta e nelle varie mettiamo ad esempio la mappa ah già è vero la mappa del tesoro si mette, cioè si vede dentro cosa possiamo mettere nelle varie Magari al posto di materiali da costruzione mettiamo terra, perché terra e ghiaia perché ne abbiamo molta di più. E ecco, qua mi sa so che dovremmo fare un'altra cassa. Allora, terra... E... Io... Io... E ma è, va bene, nelle, nelle varie mettiamo il cartello. Quindi iniziamo, potevo mettere la pepita... No, la pepita d'oro va lì, ma nei minerali. Quindi adesso metto tutto in ordine e salterò questo. Ragazzi, adesso vorrei fare un attimo la, la farma di grano e la farò qui. quindi cercherò, adesso provo a farla e vi faccio anche un po' vedere come fare. Non faccio la farma di grano che ho visto che vi ho fatto vedere nel tutorial ma anche perché ci vogliono i pistoni quelli appiccicosi non ce li ho ah come vedete comunque ho catalogato tutto e questa cassa è ancora vuota per adesso comunque ho catalogato tutto e e, e basta quindi adesso ci servono i semi di grano che sono qua e la zappa adesso guardo come sta venendo per paura che stia venendo schifoso poi e eh, non ti shiftare hm. non è bruttissima va bene e io naturalmente ti voglio andare a distruggere tutto, vabbè, lo metto poi a posto dopo. Eh, io vi saluto, Con questo io vi saluto. Ciao ragazzi!